Sì, abbiamo modificato il primo punto dell'impegno come segue, eh, quindi la mozione impegna la sindaca e l'assessore competente a valutare una proroga al 31-3 31.3.2018 per tutti i canoni COSAP, e i punti 2 e 3 che erano a dare opportune disposizione agli uffici interessati, affinché vengano forniti agli operatori e alle AGS i chiarimenti indispensabili a gestire il passaggio delle vecchie alle nuove convenzioni e il punto numero 3 a controllare le convenzioni in essere con le AGS ed eventualmente introdurre degli elementi di premialità per quelle che gestiscono virtuosamente la cosa pubblica ponendosi come elemento proattivo nella gestione dei mercati sono rimasti invariati nell'esprimere il voto favorevole eh, mio e della maggioranza eh, su questa eh, mozione eh, rispondo anche al quesito del consigliere Fassina che eh, parlava appunto della delibera 4 del 2017, o meglio il tariffario di Roma Capitale. Eh, io eh, in quel contesto presentai un emendamento che andava a modificare, come dice appunto il terzo punto del dispositivo, eh, il tariffario, a creare una differenziazione tra le AGS che consideriamo virtuose e quelle che eventualmente hanno avuto un comportamento Ehm, eh, diciamo poco virtuoso o non corretto ad esempio quelle che non hanno consegnato i bilanci. Eh, quella modifica fatta eh, diciamo, con una certa fretta bisogna dirlo perché comunque bisognava eh, provvedere alla risoluzione di un problema molto importante eh, eh, difettava un pochino forse nel criterio di scelta e su quello che ora stiamo continuando a lavorare giorno per giorno con l'assessorato e con il dipartimento per capire bene, definire bene quali criteri criteri possano eh, applicarsi appunto a un abbattimento del canone al 50%, eh, superiore al 50% quindi eh, con la commissione lavoreremo quindi con tutte le forze disponibili a collaborare su questo punto per arrivare poi a una modifica che vada a premiare le AGS virtuose o in difficoltà questo è l'intendimento